Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake nutella e nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 5 ore di raffreddamento. Ingredienti sono panna fresca ben fredda, mascarpone, biscotti secchi al cioccolato, nutella, zucchero semolato, granella di nocciole e cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta riposizioniamo la panna in congelatore che ci servirà ben fredda per essere montata. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. trasferiamo il trito dei biscotti nella ciotola, riposizioniamo il boccale senza lavarlo, mettiamo all'interno il cioccolato fondente e lo facciamo tritare in 7 secondi a velocità 7. Sceniamo un po' sul fondo del boccale il cioccolato tritato. Adesso lo faremo sciogliere in 4 minuti a 50 gradi, velocità 3. Cioccolato fuso è pronto, adesso lo aggiungeremo al trito di biscotti e lo mescoleremo. Adesso trasferiremo il composto in uno stampo con apertura a cerniera del diametro di 22-24 cm. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e nella laterale abbiamo messo un foglio di acetato. Trasferiamo e compattiamo bene sul fondo il composto di cioccolato fuso e biscotti. Abbiamo formato la base della cheesecake, la porremo in frigo momentaneamente e riprenderemo dal congelatore la panna. Nel frattempo abbiamo anche lavato e asciugato il boccale. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Posizioniamo la farfalla, spingiamola per bene sul fondo, versiamo la panna all'interno del boccale, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza impostare il, il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimbi, la panna non dovrà essere montata ben ferma ma semimontata. Adesso aggiungeremo il mascarpone e la nutella. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 3 e mezzo. La crema è quasi pronta. riuniamola un po' sul fondo. Adesso aggiungeremo 50 grammi di granella di nocciole e facciamo amalgamare per 20 secondi sempre a velocità 3,5. Il composto è pronto. Rimuoviamo la farfalla e trasferiamolo all'interno dello stampo che dovremmo riprendere dal frigo. Adesso copriremo la cheesecake con pellicola trasparente e la riporremo in congelatore per almeno 4 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la cheesecake dal congelatore. Adesso rimuoveremo la pellicola trasparente. Rimuoveremo la cheesecake dallo stampo e la posizioneremo in un piatto da portata. Adesso completiamo decorando con granella di nocciole. La cheesecake è pronta, andiamo a impiattare. Cheesecake, Nutella e nocciole. Grazie e alla prossima ricetta.